5 tips per realizzare Reels epici su Instagram 1. Crea una strategia di comunicazione integrata Ricorda che i Reels sono uno strumento, non un fine 2. Registra video divertenti, sii creativo Crea un format che sia riconoscibile, personalizzatelo. 3. Testa più tipologie di contenuto. Mostra prodotti, crea contenuti informativi. Riutilizza i video su TikTok e viceversa. Scambiali, mettili un po' di qua e un po' di là. 4. Misura i risultati. Vai a vedere sempre le statistiche. Vati a rivedere il rischio che ho fatto proprio sulle statistiche e come fare. 5. Metti in pratica tutto quello che hai imparato negli step precedenti e migliora il tuo lavoro e te ne renderai conto. Spero di esserti stato utile, se ti è piaciuto mi raccomando metti un mi piace, fai un tap tap, metti qualche commento, salvatelo per rivedertelo quando vorrai. Ok? Ci vediamo alla prossima.